Ciao, sono Marco e sto facendo due passi al tramonto e mentre cammino rifletto e voglio condividere con te una riflessione. Non so se hai presente le persone, quelle forti, sicure di sé, le riconosci perché sono molto sicure di sé. Se commettono errori, perché tutti commettiamo errori, chiedono scusa, non hanno un problema a chiedere scusa. Qualunque situazione affrontano, la affrontano con serenità perché si hanno torto poi chiedono scusa se hanno ragione va bene così, neanche se ne approfittano più di tanto perché, perché approfittarsene, d'altro canto hanno tutti i vantaggi del mondo perché sono persone forti, al contrario le persone un po' più deboli invece qualunque cosa succeda all'esterno sono sempre lì attente e timorose di essere giudicate ed è chiaro che vive molto meglio una persona più forte, come stile di vita e come tranquillità interiore. Ma come si fa a diventare più forti? Qual è il segreto per diventare più forti? È un po' un paradosso questo secondo me, perché per diventare più forti bisogna andare oltre e per andare oltre bisogna essere più forti. Quindi è un po' come un ciclo virtuoso che deve essere innescato nel momento in cui una persona sceglie di voler vivere in maniera più tranquilla e serena e con maggior forza interiore. Questa era la riflessione che volevo condividere con te davanti a questo tramonto che anche se l'aria non è completamente pulita è veramente una serata serena e tranquilla. Spero di esserti stato utile con, con questa condivisione di questo pensiero con te. Ti saluto con un abbraccio.